you Benvenuti in questo nuovo video, oggi video um, Days in the Life Vi porto con me per qualche giorno, così che posso raccontarvi e farvi vedere un pochino di cose che... Devo, devo farvi vedere, troppo che non facevo questo tipo di video, siete rimasti tante dietro Non è che è successo niente di particolare, però vi devo raccontare un po' di cose Allora, appena finito di fare colazione... E allora, io durante colazione guardo serie tv, um, in televisione, al computer, eccetera. E um, cosa succede in questo momento? Sto guardando Lucifer, sono all'ultima stagione. Adoro profondamente, mi piace tantissimo. Poi, appena finisco di fare colazione, passo. E yeah, quanto ci piace questo flip al uh, planning cioè apro la mia agenda vado sulla mia vista uh, mensile e vedo cosa devo fare quel giorno ad esempio oggi arriva mia mamma e quindi infatti l'ho appena scritto dicendo allora come ci organizziamo poi vado alla parte dei to do e mi incomincio a fare un'idea delle attività delle varie cose che devo fare in questa giornata mi serve molto per focalizzare per capire appunto cosa devo fare e io lo trovo personalmente molto utile una cosa che vorrei iniziare a fare ma a volte vedo, cioè mi sembra un po' too much su Instagram ho iniziato questa cosa chiamata morning thoughts cioè praticamente ogni mattina, eh, ero molto più costante all'inizio, a dicembre, verso gennaio ho iniziato um, ogni mattina riflettevo su almeno tre cose, cioè non è che riflettevo, mettevo nero su bianco, nero su Instagram, scrivevo su Instagram alcune, alcuni miei pensieri anche un po' sporadici, cioè del tipo potevo passare dal finalmente c'è il sole a qualche pensiero molto profondo sulla vita. Ho creato anche un filtro su Instagram, si chiama appunto Morning Thoughts, sa un po' di intentions non so se le avete mai visti ma praticamente esistono delle morning routine di ragazze americane che praticamente fanno vedere che si svegliano la mattina e si mettono nel loro angolino guardano fuori, riflettono e scrivono le loro intentions cioè i loro pensieri, le loro intenzioni per il giorno io personalmente l'ho sempre visto un po' forzato e una cosa che io non potrei mai fare però devo dire che Morning Tots è un po' lì, non è poi così distante e effettivamente è una cosa che mi piace fare, mi, mi piace darmi 10 minuti la mattina per mettere insieme due pensieri che magari sono frutto di pensieri derivanti dalla notte, dal giorno anche se assurdi e non lo so non hanno senso però poi per alla fine tutto ha senso quindi non lo so magari questi morning tots magari li posso anche passare su carta per ora sono soltanto eh, una highlight sul mio instagram e basta niente vi volevo dire questa roba Ma comunque dopo colazione riuscirò a dirlo mi metto qui metto a fare un po' di planning e poi inizio a eh, rispondere mail e eh, lavorare ci, ci aggiorniamo dopo. È tardi perché è praticamente l'ora di pranzo. Ma solo ora sono riuscita a spingermi fuori di casa perché ero entrata in un loop, un vortice di mail, chiamate, eccetera, che mi stavano tenendo ancorata la scrivania. A un certo punto ho volato l'ora ed era mezzogiorno: ho detto no, io devo andare perché se non lo faccio ora non ci vado più. Stavo per dire da no devo continuare, poi ho detto no, un'ora per me stessa me lo devo prendere, poi riattacco, quindi ora sono in palestra. In realtà questa è la prima settimana che riesco ad avere una sorta di workout split perché siamo tornati a Milano a una sorta di routine normale. Abbiamo fatto la prima settimana a Prato, i primi giorni a Prato, dove lì vabbè, non ho neanche la palestra quindi mi allenavo un pochino sporadicamente in terrazzo. Poi abbiamo fatto una settimana in campagna, a Padova, andando in campagna e i giorni in cui andavamo in campagna uscivamo devastati e quindi proprio un certo. A fare, cioè, è stata una volta ad allenarmi, ma insomma, du due volte sono riuscita ad allenarmi, quindi ora siamo tornati qui domenica scorsa e questa settimana sono riuscita a seguire una sorta di workout split, quindi un piano di allenamenti che voglio anche condividere con voi in futuro, che comunque tra qualche settimana cambierà perché dal 27, in realtà, no, dalla settimana dopo, perché vabbè, anche lì c'è stato una sorta di sabotaggio. Comunque dal 4 dei primi di ottobre inizio Danza, lo farò il lunedì sera e non vedo l'ora, sicuramente cioè, voglio fare tutto il percorso annuale e quindi quello entrerà sicuramente nella mia uh, workout split, possiamo dire. C'è stato un sabotaggio perché la prima lezione sarebbe il 27 però si è messo in mezzo un impegno di lavoro, cioè un lavoro lunedì io non me lo sarei mai aspettato. E tra quello, poi un altro giorno, un altro lunedì, mi è stato spostato un volo e quindi anche lì l'avrei saltato, ho detto ok, il destino cosa mi sta dicendo? Che non devo fare danza? Ci ho pensato un attimo, poi ho detto no, io lo voglio fare e quindi mi, mi impegno, ho, sono riuscita a spostare il volo, a liberarmi il lunedì e la, la prima lezione di danza dovrò saltarla, però ho detto no. Mm, è una cosa che voglio assolutamente fare e non lascerò gli eventi esterni prendere il sopravvento. Quindi, eh, basta. Queste in realtà sono le novità. Eh, cercherò quando possibile quando sarò qua a Milano di allenarmi sempre almeno tre volte alla settimana e vorrei tanto integrare oltre a danza altre attività sicuramente tornerò un paio di volte ad acrobatica perché ho ancora degli ingressi e perché mi piace fare acrobatica eh, e sicuramente integrerò tanti ehm, Allenamenti specifici per la verticale, come ho fatto a primavera andando a Busto Arsizio, adesso ho aperto anche una nuova PT room a Legnano, e sicuramente andrò a fare delle classi specifiche sulla verticale per continuare a lavorare su quella perché è qualcosa che a me piace veramente tanto. Il motivo principale per cui mi alleno in palestra è per creare una base muscolare sotto per poi riuscire a sostenere verticali, eccetera. Invece, danza la voglio fare proprio per divertimento e eh, per trovare nuove amicizie in realtà. <ride> quindi niente, ora inizio metto qua un po' tappeto riscaldamento e poi workout non so se riesco a firmare perché sono in palestra e c'è tanta gente, sono da sola, la cecina tardissimo, sono le due. Pranzo? Cioè dire zero sbatti è dire veramente poco perché ieri siamo andati al ristorante e siamo usciti con le doggy bag. Qui c'è dell'insalata di mare, polpo, patate, verdure eccetera e qui mi sa del uh, fritto avanzato. Che Jimmy poi riscalda in friggitrice ad aria e quindi questo dentro un'insalatona adios il pranzo zero sbatti più da zero sbatti della vita ho recentemente scoperto un amore incondizionato per l'aceto di mele come condimento oltre ovviamente a sale, olio, pepe eccetera, ragazzi l'aceto la mia merenda del giorno pane, cioccolato It's <laughs> In conclusione di questo video so che all'inizio avevo detto che avrei portato con me per qualche giorno in realtà avevo portato con me per mezza giornata ma eh, mi sono dilungata troppo, sono troppo chiacchierina, parlo troppo, parlo troppo, ho un sacco di cose da dirvi e ho un sacco di cose da dirvi ma preferisco ehm, dilazionarle nei prossimi vlog e basta, quindi, tranquilli tranquilli cioè da dire la, ne ho tantissimo e eh, niente, vi volevo salutare ma prima di salutarvi vi volevo un po' dire e chiedervi anzi, come sta andando il vostro embre a me personalmente questo mese sembra infinito cioè veramente, mi sembra che sia iniziato un anno fa il mese più lungo della storia probabilmente perché abbiamo fatto un sacco di cose ci sta e in realtà è un, per me è un mese un po' difficile perché è iniziato dove le prime due settimane Uh, sono stata completamente assorbita dalle cose da fare E uh, non ho assolutamente dato spazio a me A dedicarmi del tempo um, Come vi dicevo anche prima E eh, infatti questa è stata la prima settimana In cui sono riuscita a dire Ok, ho del tempo per me Cioè, decido io cosa fare Non gli altri imponendomi cose da fare Ok e, um, e quindi ora meglio, però insomma l'inizio è stato abbastanza difficile. Poi, diciamo che sto cercando di eh, dopo aver focalizzato, aver capito quali sono alcune cose che devo sistemare nella mia vita, sto cercando di. Ehm, Approcciarle e cambiarle, insomma, però sono abbastanza complicate anche dal punto di vista relazionale, emotivo e quindi, insomma, eh, ogni cambiamento è sempre eh, un po' un terremoto e bisogna essere pronti per affrontare eh, cambiamenti e tutto ciò che ne deriva e. L'obiettivo è sempre quello di cercare di essere il più sereno, e il più felice possibile e questa serenità non arriva aspettandola. Ho avuto molti momenti no questo mese, eh, momenti in cui veramente non volevo neanche alzarmi dal letto, non volevo neanche affrontare la giornata, e, però poi eh, in quella giornata in particolare sono riuscita a dedicarmi del tempo quindi magari facendo sport oppure mh, leggendo, uscendo, facendo una passeggiata, eccetera, e eh, quel dedicarmi del tempo mi ha fatto un po' ricentrare e ritrovare la serenità nella stessa giornata. Ho notato infatti che quando ci si, si ha dei pensieri negativi e ci si infogna, ci si fissa su quelli e non si cerca di trovare un motivo per sorridere, eh, si rischia veramente di passare tutto il tempo a fomentare quei pensieri negativi e a renderli sempre più forti, infatti una cosa veramente è quando si cominciano ad avere dei pensieri negativi bloccarli subito ehm, perché poi diventano veramente sempre più forti, basta dopo questa parola di saggezza vi saluto, vi ringrazio per aver visto questo video preparatevi ai prossimi perché insomma ho tutto in programma soprattutto questa è la settimana del mio compleanno e le sorprese sono già iniziate ma io non vi spoilerò nulla qui su youtube, su instagram, non spero già tutto seguitemi lì per tutti gli spoiler <ride> e basta quindi vi aggiornerò vi farò vedere anche in un video perché io faccio questi video soprattutto con il mio compleanno per ricordo <ride> Se il video vi è piaciuto lasciate un mi piace, iscrivetevi al canale, lasciate un commento, fatemi sapere come sta andando il vostro embre e noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao ciao!